Mara Venier zittisce Teo Mammucari a Tussi Vales. Tussi vales, Mara Venier lancia una frecciatina a Teo Mammucari. Chi non muore si rivede, questo è il detto popolare. Nel caso di Tussi vales. chi bacia bene si rivede ben volentieri. Nel corso della prima puntata andata in onda la scorsa settimana un concorrente è entrato e, con dietro lo schermo la frase Il mio talento è baciare all'improvviso, ha invitato Mara Vegnie a sedersi al centro dello studio. Qui, dopo un discorso ampolloso e suadente, ha posato le labbra su quelle di Mara Vegnie dando vita a un bacio breve, ma intenso. Solo quando il bacio si è fatto un po' più passionale la giurata ha fermato tutto. Ovviamente non ha capito qual era il suo talento, ma ha molto apprezzato il gesto dicendo che il ragazzo ci sapeva fare e come. Questa sera dopo lo scherzo fatto a Rudy Zerbi e dopo quello fatto a Jerry Scotti e Teo Mammucari. Con la complicità di Maria De Filippi, è arrivato il momento di Mara Vignè. Condotta bendata all'interno di una stanza buia, la giudice popolare ha nuovamente baciato il concorrente anche se all'inizio ha manifestato delle rimostranze. Alla fine l'ha riconosciuto facendo ridere il pubblico con una battuta. Questa volta il ragazzo ci ha messo un po' di più nel bacio e Mara Veniela ha sentito. Al rientro in studio Teo Mammucari ha invitato la giudice a ribaciarlo, appoggiando la mozione di Rudy Zerbi, scherzando sui baci cinematografici e sui tipi di film fatti proprio da lei. Ed è qui che Mara Veniela ha zittito. Non vedo cosa centri questo, comunque ne ho fatti sicuramente più di te ti e. Te o zittito da Mara Venniet, è successo a Tussi Q e Vales. Nel corso di quest'importante puntata di Tussi Q e Vales, è la prima volta che Maria De Filippi è co. Sfidano Carlo Conti con il suo tale e quale show. Dopo lo scherzo a Gerry Scotti e Teo Mammucari, Mara Venier è stata portata in una stanza al buio rigorosamente bendata. Qui, tramite la telecamera Infrarossi, si è potuto assistere al ritorno del concorrente della scorsa settimana, pronto a baciarla nuovamente. Dopo un discorso sul fatto che il buio può in qualche modo acuire tutti gli altri sensi il ragazzo la baciata. Come ha reagito Mara Vigni? Baciandolo e facendo divertire il pubblico. Peccato che al rientro in studio abbia zittito Teo Mammucari che aveva soltanto fatto una battuta sui baci cinematografici. Se sa che tra i due non corre buon sangue. La scorsa edizione era stata caratterizzata dalle loro continue frecciate ironiche, e non, e si credeva che con la nuova edizione le cose si sarebbero placate. Invece no, Mara gli ha lanciato una frecciatina che l'ha zittito all'istante.